166 sono stati. Vabbè, adesso Facciamo rotation comando. Oh. cazzo è gente da Ma troppo. Si va un combo le cuffie. che dici? Cosa? se si le cuffie? No, è povero. Deve pensare prima a farsi 50 accanto. Prime, poi forse. matto uno. Prendo bianco E eh, io l'ho finito Ttb Arman pro, pro 2 A lui Pro player Oh mi ha investito Bianco, death eh, E niente non ho un'idea Ciro <ride> No, come se sì. Madonna Ecco qua, Un impeccorato in uno sono qua dentro Ah, ah eccoli qua qua ma pure da dietro padre bianco è caduto morto dentro tre poi erano due poi ma basta fare le colpagliate e girare di qua. dentro dentro è caduto uno morto intanto che è mio ci Uè. sono io dai, che fasci di merda! Questo. Da. questo Ma l'ultimo? Vabbè, Sono morto. mi sbattito tutto, va, si mi sbaglio con lui, dopo. Ah. adesso si parla con lui. Meno male. Si sì, basta. Tanto se non giochi con altri, non riesce a vincere, ok. Siii! Sì! Guarda morito questo. Tanto 9. Basta, sta diretto, stai detto. Vito, vado, visto. Bombato uno, bombato uno. Non avete mai fatto? non no. è. Da me. Metti giù, è giù, è bianco! Perché chi? un è bianco, lo dico. No, non so. Stava ballando, si è arreso. No, no, dopo non ho detto nulla, non l'ho detto. No, no, no, tienilo, tienilo, tienilo. 50. Quanto... No, non lo voglio, non qua, non dico. più forte tu. Oh! Fai stavo dove vendi? Gente! Eh no, eh... 35? Prende, vai, ok. Oh! no vomalo. Venendo, venendo, vienendo. Dobra. Ma cosa? All'aria? Guarda questi altri due baldici degli amici. io i medici. Riesci a andare? Sì, scorsetto. Dove sono? Eh, 87? Bombato? Un altro bianco, morto. Tutto un altro bianco, morto. Morto, morto, morto. Morti tutti? Sì, sì. No. Io, ragazzi, scuso un medic, c'è un Sì, ragazzi, dal cespuglio. Madonna mia, uno l'ho craccato, l'ho craccato in scuro. è scuro. Che cosa sto facendo ragazzi? Cosa sto facendo? Me lo spiego? Qualcuno mi spieghi cosa sto facendo? Come Posso sto giocando? Possibile. Qualcuno che aveva un povero medikit? Prendi eh, una. Sto Ma che cazzo sto giocando! Morto uno, morto <ride> uno. Non lo sento, fra. Sento bassissimo. Morto uno, Baton. Ah, e l'altro nella casetta. Basta, let's go. Nella casetta, nella casetta. Puglio. Che sto... cazzo sto no, vedendo ragazzi? Piccolato. cosa sto vedendo? Sono imbarazzato Cos'è questo scempio? Sono veramente imbarazzato ragazzi Andiamo a di qua Bradwin Guarda il Ciro com'è aggressivo Il ciruzzo Lo scundino. ma sono tre partite di fila che sta skin la vecchia in partita. 15. Lui che ha big damage. Eh lo spasso. stanno facendo questo Io l'ho detto 25 kill win Se pensano di più Aspetta quanti siamo? 85 19 85, 85. GG dove ho due skin diverse ho fatto 85 <coughs> all'interno Quasi craccato sopra Mi hanno, mi hanno sciolto da dietro ragazzi da ovunque, ovunque. ho bisogno eh, di una mano Tutte e tre le parti Cioè è un team diviso Avete un medit? Un, un big, un qualcosa Eh sì Ciro se da solo Sto arrivando, sto arrivando Ah ma ci sparano anche da là dove ci sta la roba per volare Arrivo ciro arrivo, arrivo Due secondi ci sono Craccato? Morto? No da dietro, da dietro Non ci credo quanto è scarso questo 85 ti sparano dal piccione ci dirò occhio bisogna svegliare ragazzi seriamente. è ancora vivo? Eh, uno si sì. 3v3v2 Che c'hanno il fanteria comunque si devono svegliare. Dai, Ho fatto doppio dink. Eh. Vabbè, Un altro vabbè, dink. Guarda qua, guarda qua. Eh, se loro non vanno via col piccino adesso. Mh. Ah infatti è morto quello Ah no Non ci credo Oh che blood dietro Ma questi stanno divisi un po'. Niente. Fatto. Era 30 kg ragazzi.